Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Sono arrivato in Giappone, però non è di questo che vorrei parlare, ma di quello che sta succedendo in Italia, perché ho visto anche la televisione questa mattina in Giappone e si è parlato della reazione che sta avendo l'Italia nei confronti del coronavirus e di quello che tutte le persone asiatiche stanno subendo in Italia da parte di Molte persone razziste che sinceramente mi fanno molto più paura del coronavirus. Ho ricevuto anch'io delle minacce da una persona, quindi volevo risponderti in questo video. Vi ricordate che io qualche giorno fa avevo fatto il video sul coronavirus e di come sono molto più spaventato della stupidità di alcune persone nei confronti di questo virus rispetto a chi virus stesso. Bene, mi è arrivato questo messaggio, ve me lo lascio qui che mi diceva comunque di morire e che spera che tutti i cinesi o comunque le persone asiatiche che hanno portato questo virus nel nostro paese, nostro, io mi fa anche arrabbiare che questa persona definisca l'Italia il suo paese, perché persone come te non sono assolutamente, bah, non sono italiane, non voglio neanche che facciano parte di questo mondo, sono delle persone frustrate che non so che problemi hanno. Però che spera che tutti noi moriamo di questo virus e che siamo lo schifo dell'umanità e che se mi vedi in giro non piccherebbe solo i cinesi ma piccherebbe anche me. Non so ragazzi, io non so davvero che dire, cioè non pensavo che la stupidità di alcuni elementi arrivasse a questo punto, però davvero io ho visto un sacco di, di notizie in questi giorni, cioè io non riesco più a riconoscere l'Italia, ma cosa sta succedendo, cioè eh, mi sembra... È, è come se questo virus abbia permesso alle persone che celavano il loro razzismo di poterlo manifestare nel peggiore dei modi è come se queste persone adesso che c'è questo virus sono legittimate a sfoderare tutto questo razzismo che è veramente terribile, cioè io non, non so neanche cosa dire, cioè ho letto veramente tantissimi messaggi, sono... Un po' sollevato che a caso sia tornato a vivere in Giappone Infatti anch'io sono tornato a vivere in Giappone, sinceramente Non lo so, sono abbastanza senza parole, tutta questa questione mi, mi fa male Se qualcuno non lo sa, volevo leggervi adesso alcuni articoli di giornale, alcune notizie Che parlavano appunto di, di questi fatti che stanno avvenendo, che hanno un chiede incredibile C'è stato un cameriere filippino di 31 anni che è stato picchiato da tre ragazzi su un autobus nella zona di Cagliari. Poi c'è stato un altro caso di una cinese che è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente, è stata riempita di botte da questa, non so se era una coppia comunque, da questo uomo e donna sulla quarantina. Sei una cinese di M, hai il virus vattene. E anche a Venezia dei ragazzi avevano aggredito ed insultato una coppia di cinesi in vacanza. Non ho parole, cioè io non sto riconoscendo l'Italia, mi fa veramente schifo, cioè non, non capisco che stia succedendo. Su Twitter stanno girando un sacco di screenshot anche di una ragazza di origine filippina a cui è stato detto proprio su Instagram Sparisci coronavirus, vai a lavarti con acido. Inoltre c'è anche un video che sta girando di questo uomo che è stato attaccato in un supermercato, tra l'altro un filippino, come se tutti gli asiatici fossero uguali. Ehm! Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma E anche in realtà vicino a me, come sapete io sono trentino, in un posto molto vicino a Bassano del Grappa, c'è stato un ragazzo cinese che è stato insultato e picchiato soltanto per il fatto che era cinese, addirittura con una bottiglia di vetro, ma vi rendete conto? Questo è un episodio che non può trovare giustificazioni, non c'entra nulla il virus, non c'entra la difesa della propria salute, più semplicemente e drammaticamente. Si tratta di odio e discriminazioni che trovano in questo momento difficile per tutti la scusa per manifestarsi. Ragazzi io non so che dire, non lo so, cioè sinceramente alcuni giorni fa io sono tornato in Giappone, a qua adesso a fine video vi lascerò le immagini del mio ritorno per finire un po' questo video in maniera un pochino più allegra, però ho anche letto di una ragazza che era venuta qua in Italia, cioè qua là, in Italia con intercultura che anche lei ha subito comunque degli episodi di, di razzismo, ha degli amici di a caso comunque che erano cinesi e andavano a scuola con lui, hanno avuto un episodio in cui delle persone gli hanno sputato in faccia. Io conosco un sacco di persone giapponesi che vivono in Italia, ho letto i loro tweet, erano delle persone che erano veramente dei grandi amanti dell'Italia, ma con tutto questo che sta succedendo... Non vedono nulla di tornarsene andarsene via dall'Italia perché davvero non si sentono sicuri ed è davvero una vergogna per il nostro paese. Io spero che la persona che mi ha mandato quelle mail e tutte queste persone che si stanno comportando in questo modo schifoso, veramente schifoso, paghino per tutto quello che stanno facendo perché è inaccettabile un comportamento del genere. Comunque che dire, io sono tornato in Giappone, adesso vorrei far vedere un po' di immagini, ancora non ho tempo di farvi vedere la casa, però è veramente carina. C ho tra l'altro una finestra proprio qui sopra. Poi ve la farò vedere comunque ragazzi in molti mi hanno chiesto via instagram e anche tra i commenti su facebook che cosa succede adesso se praticamente vai dall'italia al giappone allora in realtà pure io ero un po preoccupato perché appunto c'era stato questa escalation del coronavirus in italia però io arrivato al giappone io sono arrivato il 25 di febbraio non mi è stato fatto nessun test non mi è stato chiesto niente sono entrato normalmente non so se sarà così anche per le prossime settimane però al momento io non ho avuto nessun nessun problema spero che chi uh, verrà in Giappone non avrà nessun problema di questo genere e io spero davvero che la situazione migliori perché davvero penso che il modo in cui l'Italia sta gestendo questo virus è spaventoso e davvero mi spaventa più del virus stesso tra l'altro la cosa ironica se volete, è che sembra che questo virus sia stato diffuso tra l'altro da un 38enne italiano è stato lui il paziente zero in Italia, quindi non era nemmeno cinese quindi è davvero orribile che la comunità cinese o in generale la comunità asiatica deve pagare e deve subire questi comportamenti di razzismo che sono spregevoli e questo è dire poco domani non so se uscirà un video se arrivo vi girerò un video un po' più divertente di questo eh, non lo so questo era un video speciale che volevo fare per così chiarire un po' la situazione noi ci vediamo al prossimo video se non ci sarà un video domani comunque ci sarà martedì voi in ogni caso passate per il canale che non si sa mai e se questo video vi è piaciuto e volete che venga condiviso questo messaggio vi chiederei di lasciare un mi piace e commentare questo video e se ci sono delle persone che hanno qualcosa da ridire, fatelo, fatelo, che così vi rispondo a tutte le persone che pensano che sia giustificato. E se ci sono persone che ritengono che questo comportamento di queste persone sia in qualche modo giustificabile, mi riferisco a questi italiani che hanno picchiato dei cinesi, vi chiederei di commentare qui sotto perché vi risponderò personalmente a ciascuno di voi. Un ciao da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questi sono i miei amici che sono venuti a salutarmi perché, si sa, potrebbe essere il mio ultimo viaggio in Giappone. E cosa sto per fare? Sto per prendere questo volo? Non so come andrà. Spero che andrà tutto bene. Ho paura per l'arrivo perché, comunque, potrebbe essere che con tutti i casi che sono stati trovati in Italia, ci sono più casi in Italia che in Giappone. Potrebbero anche fermarmi. Quindi, se la seconda parte di questo video sarà su. Se va in quarantena, aspettatevi un video al giorno perché mi annoierò a morte a me sai cosa fare? Secondo me è stata colpa mia che è partito Perché ho fatto il video, non allarmatevi, non è cioè, C'è tempo una settimana, è successo una pandemia e vabbè comunque ragazzi vi aggiornerò Sarò un cesso per tutto il volo perché avrò la maschera No quella mi migliora Però avrò la maschera in faccia E tipo la maschera da sub Vabbè ragazzi non lo so la situazione è Insomma non è delle migliori Non ho mai preso un volo in queste circostanze Ma speriamo che sia tutto ok Ciao come va? Bene sono andato in vasca da bagno Sto andando in aeroporto a trovarmi. No guarda Ma lo sai che adesso l'Italia è peggio del Giappone Quanto a casi La Corea cos'è? Seconda adesso Eh sì, seconda, seconda Per una volta siete sopra il Giappone Hai visto Siccome non lo so potrebbe essere la mia ultima chiamata Volevo salutarti Hai fatto molto bene C'è qualcosa che vuoi no. dirmi? Vabbè persona maligna sei una persona maligna scusa io potrei morire tutti ti preoccupi del testamento ma no io la volevo comprare dopo le olimpiadi ma ormai cosa la compro a fare le olimpiadi le faranno nel 2026 ah, ma, non fanno più dormendo. ma non lo so ma secondo me le spostano perché cioè io non me la sento di gareggiare quest'anno <ride> <ride> sinceramente non so se partecipi tu ma il lancio del parrucchino Il laccio del parrucchino Vabbè comunque ci aggiorniamo dai vado che devo, devo finire il testamento Ah guardami le placche Eh ci ho fatto vado? Eh non so Par di essere un Resident Evil E in compenso penso che il volo sia voido L'aereo è completamente pieno Ti aggiorno Ti aggiorno su se che succederà Sì dai ti aggiornare perché sono più agitata Ma comunque c'è cioè, l'è più preoccupante sì, star che in Italia Guardami le placche non mi risponde. Questo è il mio look, uh, vedete, ho una maschera, ho questi occhiali da sole, questo cappellino, questa maschera e sotto c'ho un'altra maschera che però passerà inosservato. È il mio look anticoronavirus. Sto andando in aeroporto, sai che sto partendo. Eh, ti hai detto che oggi. Volevo sapere se volevi dirmi qualche ultima parola nel caso succedesse il peggio. Ah, Madonna, che cazzo deve succedere che cade l'aereo? Mm, no, questo non l'avevo neanche messo nell'ipotesi. Che appena salito sull'aereo trovano uno che ha corona e siete tutti lì bloccati, non puoi scendere. No, no, come sto? Vabbè, allora o ci ritroviamo nell'aldilà o se no quello che rimane vivo fa un bel funerale sì, ma Giorgia, io andrò in paradiso e quindi col cazzo che ci vediamo. Bene, siamo arrivati in aeroporto a Malpensa. Si parte. <susurra> L'aeroporto è pieno di persone con la maschera. Me incluso. Allora, ragazzi, questo è il mio aereo. E niente, si sta per partire. Vi aggiornerò poi come andrà il viaggio. Ciao, approximately 10 hours later. Bene, allora, sono arrivati in Giappone sano e salvo, non è assolutamente successo nulla. Saluto a tutti. Ciao, ciao a tutti, è lì? No, sto facendo il video. Ah, boh. Eh, ciao. Ho sempre il video che mi sono stremita, te me fai. Rispondo poi al telefono se so che dopo un metti sul video quel che ti rispondo. Potevo vederti le placche, eh?